Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Come vedete qui al mio fianco oggi parleremo della sega da banco della Parkside, modello PTK 2000 D3. Era da tempo che desideravo comprare una troncatrice da utilizzare per i miei hobby, io ne posseggo già due, posseggo una troncatrice della Mafita, che è questa, che è professionale e anche una da banco con trazione a cinghia che è nell'altra sala e più avanti vedremo. Eh, non utilizzo queste due per eh, le mie creazioni di hobby, per il semplice fatto che montano dei dischi per l'alluminio, visto che noi le utilizziamo quotidianamente eh, per tagliare l'alluminio. Eh, quando eh, tagliamo il legno con i dischi d'alluminio i tagli non vengono perfetti, quindi ho deciso di comprarne una eh, da dedicare solo al legno. Come vi dicevo, eh, la potenza è di 2000 Watt, eh, gira con 4800 giri al, come si chiama, al minuto. Eh, quando la comprate che la montate ha un piano in alluminio che è di 63 cm x 44 cm. In più però si possono montare eh, delle altre spallette che sono in lamiera, poi eh, le vedremo quando le tireremo fuori dalla scatola, e l'ampiezza la, eh, del banco sarà di 98 x 95 cm. Per 105 come dicevo nella scatola troveremo anche eh, due lame che sono da 24 e 48 denti in più una cosa che è particolarmente a me è eh, piaciuta quando ho letto sulla scatola che ci sarà anche un cavo che sarà lunghissimo di 3 metri di solito eh, quando compro gli accessori anche quelli professionali ci sono sempre cavi cortissimi e mi tocca sempre tagliarli e, e allungarli così perdo anche la garanzia Invece, eh, con questo prodotto eh, non avrò questo problema. Eh, come vi dicevo ci sono dei dischi che sono eh, da 25 eh, di diametro, si possono fare eh, dei tagli da 73 mm e quando si piegherà invece la, come si chiama, la lama a 45 gradi chiaramente eh, il taglio sarà eh, meno profondo e sarà di 63 mm. Niente, Ora apriamo la scatola e vedremo cosa troveremo eh, all'interno. Come vedete, la qualità dei materiali non è eccelsa. La struttura è quasi completamente in plastica. Tra l'altro anche neanche rigidissima, si piega da sola. Anche la struttura principale è completamente in plastica. Le gambe sono in lamierina leggera, come vedete, molto leggera. Pensate che l'imballo era fatto bene eppure, se vedete, mi è arrivato un po' piegato Queste anche di qui vedete questi sono i laterali anche questi sono in lamierina speriamo che il motore ne valga la pena come vedete invece questa è la scocca della mia machita è tutto fatto in alluminio e in alluminio anche molto spesso come vedete è rigidissimo non si muove anche il piano da lavoro è in alluminio di spessore 3 mm questo è di ottima qualità come vedete questa è la mia troncatrice di cui vi parlavo prima a trazione e cinghia la cinghia chiaramente è dentro questa, questo coperchio in plastica eh, l'ho avvolto eh, dallo, dallo scotch semplicemente perché la limaia in alluminio potrebbe entrare e rovinare la cinghia, così almeno eh, la pulisco una volta l'anno. Come vedete, i materiali di questa sono ottima, il banco è completamente in acciaio e questo è fatto in ghisa e la scocca è in ghisa. I denti, come vedete, sono piccoli, questa è la lama per tagliare l'alluminio. Ora li accendiamo tutti e tre, finirò prima di montare il banco sega della Parkside. Le montiamo tutte e tre e vedremo le differenze, soprattutto guarderemo quanto rumore fa questa con la trazione a cinghia e quanto rumore invece fa quella della Parkside. Come vedete ho finito di montare il banco Sega, ci ho messo 5 minuti, vi Mi do un consiglio, procuratevi anche voi un inserto del 10, le viti sono tutte del 10, quindi con questo inserto ci metterete 5 minuti a montare il banco altrimenti eh, le viti sono anche abbastanza lunghe ci potrete mettere anche una ventina di minuti. Eh, ho già testato il banco, eh, ho avuto un piccolo problemino, i tagli da 90 venivano perfetti, quelli da 45 invece eh, venivano all'incirca sui 44 gradi. Eh, questo era dovuto allo stampaggio della scocca che non era precisa. Ho preso una lima arrotondata e gli ho dato una limatina. Ora i tagli sono, sono perfetti. Ho guardato con questa squadretta, che è quella che usiamo per l'alluminio, che è perfetta, e i tagli sono pressoché perfetti. Niente, Ora testeremo ogni macchinario con un'applicazione che ho sul telefonino e vediamo quanto rumore faranno. Eh, ho scaricato un'applicazione che ci darà la misura in decibel. Siamo giunti al termine della recensione, ora vi darò le mie opinioni prima di salutarvi sul banco di Sega Parkside. Allora, partiamo prima con le note dolenti e poi con i pregi che ho riscontrato. Eh, le note dolenti sono le basi, sono in lamiera leggerissima, mi sono arrivate tutte ammaccate, eh, ho dovuto addrizzarne una, ve l'ho fatta vedere, la proprio gebollata, eh, l'ho dovuto addrizzare con la pinza. E, niente, il, il metro adesivo qui della, della guida e mi è arrivato, a parte che si sta già staccando, eppure sbagliato di 3 mm, l'hanno incollato malissimo. Eh, niente, questo costa 50 centesimi su Aliexpress, ne comprerò uno in metallo sempre col biadesivo. Comunque la nota più dolente è la guida, la guida è proprio spalzata, eh, se vedete l'ho messa a zero e da qui a in fondo qui ci sono ben 7 mm, dritta dovrebbe essere, si vede dalla videocamera, messa così. Niente, vuol dire che sarà materiale per la prossima recensione, con la prossima recensione costruiremo una guida per il banco sega. Eh, in più ho trovato un altro problema che ho risolto in due minuti. Eh, I tagli a 90 gradi erano perfetti, invece i tagli a 45 mi uscivano a 44. Eh, ciò era causato dallo stampaggio eh, della scocca di plastica, dove c'è la rotella che si alza per, la, per dare gradi praticamente ho dovuto prendere la lama una lama rotonda dare una limatina, farla salire un po' di più ora i tagli sono perfetti ora parliamo delle note positive la nota positiva chiaramente è il motore il motore funziona benissimo come immaginavo il motore è bello potente ho già fatto diversi tagli sia con legni duri che con legni morbidi e si è comportata benissimo e se devo essere sincero c'è su ancora la lama con i denti grossi quando metterò la lama con i denti fini con quella con più denti praticamente, sicuramente i tagli saranno fatti in maniera ancora eh, più eccellente. Il, se forse non lo sapete, la lama con i denti grossi serve per tagliare i legni più duri, e invece la lama con i denti piccoli eh, va benissimo perché eh, fa dei tagli più precisi e i tagli rimangono belli lisci. Eh, con i denti grossi servono i denti grossi perché sono più alti, eh, quindi da un dente all'altro c'è modo di scaricare eh, lo scatto più velocemente quindi si impasta meno il legno. Eh, come avete visto prima eh, la macchina è quella più rumorosa, quella meno rumorosa era quella con trazione cinghia che vi ho fatto vedere e niente comunque non c'è problema per me non lavoro in un garage anzi sono in un capannone eh, in campagna quindi per me questo non è né una, né una nota dolente né una nota positiva. Niente la mia recensione termina qui, ho altri prodotti della Parkside, eh, spero che che guarderete la recensione che farò già dalla prossima settimana. Buon weekend!